Saluto dal cio, e ne vuol dire via dio. Non mi estas in Taiwan. Effettive mi surterigis in Taiwan uh, vendrete nocte. Ne, ne, ne. Mi surterigis sabat matene. Sed mi en avia diligis vendrete nocte. Do essenza mi voles parole per i cio che o casi dum la pasintai due tagoi. Cioè non estas di mancio? Yes, mi, mi commences a fare gessi per il tempo. In ogni mi preparas min vendrede, perché mi, sicuramente sì mi devas vendrede a nocte per flughi, dove mi preparas cion, mi creas marco liston, mi uh, controllas cion, mi controllas concreto e tion cion mi bisogno, perché essenzia min non estos en Taiwan, o okay, che posto en Thailand, dum presca un monato. 3 o 4 sema noi in tutte. Ciu casa mi prepara mi an marco liston, metti ci in mi an pacagion, ti ammi adzino venis la del labureo, g pacchis ci on, kai ni telefonis al la taxi chauforisto, al negravas. Mi credes effettivamente detitis ne usi taxio, ni usis uber do ni prenis uba, kai ni iris al la fluca veno, kai tiam tui commenci gis i problemi e l'anua problema mia Edzino tui rimaricchis che gii fregessis per i sia teco compitilo che bisognais tion per essere il lavoro cioè gii devas lavori a uh, hardon cil target dum la ferio do commences oh fec, oh fec ti meggi e tiam dides alla uva uh, chauffeuristo o oh, vi povesse revenigi in Heiman che mi bisognais prendi tion noi idris Heiman e uh, prendis il teco, teco compitilon e tiam ni reidis alla fluccaveno ciam ni alvenis alla fluccaveno mi have us un passport G have us so a passport it on is G do me è easy facile ieri al Taiwan mi me need un viso, mi simply deve present me Australian passport do me is on the passport control list un present is G control is evidente is the no dongito cha g vernes si fa di sian laboron kai fa is multing in io, a Venice, al G, che hai detto che hai detto che hai detto oh, eh, eh, che hai che hai detto che hai detto che hai detto che hai detto che hai detto che hai detto che che hai che hai detto che hai che che hai detto che hai detto che hai detto che bisogna detto che hai detto che hai detto che hai detto che hai che hai che che Tion? Oh, è Flanke della fluca veno, che è un gigante fluca veno. Allora, il flanca veno è un prezzo di pressione. Non è tempo per fare flugo rapide e proximità. Non è tempo per fare un non tre malapide e compotilon per un prezzo di pressione. Mi è un e un riposto che la un giffardo e un è stato rapido, non si you che siano di che state state state state state state state state state state state state state state state di printing, ha stesso, e al controllisto, che è il cifo, è nesso stesso controllisto, è al controllisto, che è il GPN, il passaporto, mi è donis al GPN, che è il GPN, che deve doni a me, mi ne è c'è un caso, noi finfine in idis la mem doni tra idis la locon C'è il controllo ciò C'è ni hastis, c'è mia edzino Esos tre tima, c'è nìa fluggo Deves flugi post 30 minuti Dov'è mi hastis ene C'è estesa uh, electronica Controli lì por passportoi C'è visaggio Dov'è senza vi deves metti vien passporton C'è timo di controllo vien visaggio Dov'è mia edzino in sia timo C'è ne pensato Metis la passporton in idis il visaggio è grande, il passporto è un passporto in un machine, il in la macchina, il passporto è un passporto in un machine, il passporto è un passporto in un passporto in un fine in un passporto mio un giusto tempo, un passporto in un passporto mio capo è in un passporto in un passporto in un passporto in un passporto in un passporto in un passporto in un passporto in un passporto in un passporto in un Post chi o chi, non deve essere attendito, non è fin fine, mi eniris la avia di mi sidigis le zino tu hai put me, cai la zino tu hai, e dormigis. Cai mi è se sono al TA home, tu ti ne hai dormi e avia di l'on. Tu hai chiamato mi con te e tu dormigi, e Ec, tu mi metti, sentis quasi, io staris tia, un tal sejo, post mi, cai fatis chiti, con sabo, puff, e mia visaggio. Mi sentis quasi, mi senti, se tu mi, cosa, sablon, visaggio, do mi dormi, il mio visaggio senti che è un po' di sabolone e un truetto di mio visaggio, mi dormire in mi senti sempre il film, il film di Ekerano, il sedio, il sedio di Ekerano, il sedio di Ekerano, il il sedio il sedio il sedio il Gisla Kvino Matene Kiamni fin fine al Venice, che che la zona per Taiwan non è vera e propria zona Kiamni, tempo zona do significa che la Kvino Matene TSS mi creda che oka matene è in Australia, do mi tutti ne Ni el una cosa di legge, non è una cosa di legge, Mi è una cosa di legge. Non gravas una cosa taxi, non c'è un hotel, hotel che non hotel estero, un hotel hotel estero, e c'è un hotel un hotel estero, non c'è il hotel estero, non c'è un hotel estero, non c'è un hotel estero, non c'è un hotel estero, c'è un Anto, mi venis, Michael teo, 20 alta, mi che il controllo della temperatura, mi che la la reteo, la temperatura o chi è circa 2 gradi. Quindi è sufficiente alta, mi prendi il short in, che con il malonga in manico. Il uh, problema è che chi ti è effettivamente molto più malverma. Mi tui stati do Quando mi, mi cerco di l'Urban, ho oh, oh, fatto il mio vivo, ho oh, mio vivo. che non mi sono stato mio vivo. Quando mio vivo, ho mi cerco di edere l'Urban, ho fatto il mio vivo, ho fatto il mio vivo. Ho fatto il mio vivo. Ho fatto il mio che è una grande rugia rubando che è textas, il ha che è per un museo che è un museo che è un museo per è un un museo che è un è un museo un museo che è un museo che museo museo è Kill effect! Mi venna al Australia! Mi tutte ne volevo vedere Australia in c è, c è Per esempio, chi è in Iris? Esses affiscio in affari per l'Australia! Ci la nazione australiana tago Taiwan? Mi fecca ness'ies! C'è una uh, Mi mute mangi? Mi mutegge promenis, mi credes che mi hodiao ho detto, mi ha ah, uh, peso, mi gioia spritio. Ah, che è il tema che mi a oh! venuto in hotel, è circa la tre poste a mezza, mi dice alla zirna, mi sembra vos <laughs> voglio il e mettere, dormenti, cioè, mi tutto in dormenti, che bona giù, che è giù, che è giù, che è giù, che è giù, poste Então non essa pasta mateno. Então mia nota ago essa è fece per neza, mi povs dititio. se vi chates un non viste es giun wieder, was war die Chateau Gin Disco a bottom me on canal on the uncle on bonus. mi vedos vincio in la bronta filmo. Kai se vi ne estos tio, Faccio al me a lungo. Mi devas fa di uh di lungo rompilo I told me father's chitio in filmoin. Ro. To, se vi ne estos tio. Tutte le gravas al charmi esploros taiwanon, kai lau miei pensoi originale, mi simple imagas ke vi estasen via officio, laborante, kai tutene giovante la vivon.